Sì, grazie. Grazie Presidente. Ci apprestiamo a votare un assestamento di bilancio molto, molto importante. Eh, sono orgoglioso, sono contento di eh, votare questo provvedimento e penso di rappresentare eh, la sensazione di tutto il gruppo di maggioranza. Eh, orgogliosi perché votiamo un provvedimento che va a finanziare tanti progetti importanti sulla mobilità sostenibile, eh, sulla sicurezza stradale, sul rifacimento delle strade che servono a questa città, per questo eh, non ne faccio una questione personale ma trovo anche eh, le polemiche delle opposizioni sinceramente eh, fuori luogo, fuori luogo perché si sta lavorando... Colleghi per favore, si fa fatica a sentire, penso il consigliere pure a parlare. Sì, grazie, Presidente. Dicevo, eh, ho trovato sinceramente le polemiche delle opposizioni completamente fuori luogo, perché eh, in questo assestamento di bilancio sono contenuti tanti lavori, tanti progetti pronti a partire, tanti cantieri che questa città eh, attende da anni. E questo anche è bene sottolinearlo, Presidente. Non si stanno dando dei soldi a pioggia su dei progetti che non si sa che futuro avranno, ma si stanno andando a destinare risorse su progetti pronti, le cui gare verranno bandite nel corso eh, di quest'anno e i cui cantieri saranno aperti eh, nei prossimi mesi, così faranno anche i municipi che in questi due anni tanto hanno lavorato ad esempio sulla manutenzione stradale e tanto eh, faranno eh, ancora e da questo punto di vista mi sento anche di ringraziare la Giunta, de, di ringraziare gli uffici eh, per come hanno lavorato, per l'attenzione e, la, e per la precisione non sono eh, veramente ringraziamenti di rito ma sono ringraziamenti eh, più, che, più che veri Dicevo, tanti progetti finanziati, tanti progetti eh, che ad esempio in Commissione Mobilità abbiamo seguito, abbiamo seguito con i cittadini, abbiamo seguito con i comitati e finalmente si vedranno realizzati, finalmente eh, i lavori... Eh che tanti cittadini hanno aspettato cominceranno a partire. Ci sono progetti interessanti in questo assestamento di bilancio, penso all'isola ambientale al Quadaro Vecchio, penso all'isola ambientale a Via La Spezia e a Via Taranto, penso ai tanti lavori per le nuove corsie preferenziali, ai lavori per la messa in sicurezza di diversi incroci eh, pericolosi dove, Presidente, e me eh, avvengono tantissimi incidenti e finalmente questi eh, incroci saranno messi, eh, saranno messi eh, in sicurezza. Penso Nuovi velox, nuovi sistemi per eh, rilevare gli eccessi di velocità che salveranno tante vite eh, nei, prossimi, nei prossimi mesi, serviranno a moderare la velocità in tanti punti della città dove ai ehm, mesi si corre e quando si corre poi eh, gli incidenti, eh, purtroppo anche eh, mortali molto spesso sono, sono dietro l'angolo. Quindi appunto, Presidente, è un provvedimento importante, è un provvedimento che quest'Aula, ma direi la città, attendeva da tanto tempo, è un provvedimento eh, che porterà tanta concretezza eh, in questa città. In questi voglio fare una parentesi, un passaggio un pochino più ampio in questi primi due anni eh, abbiamo lavorato probabilmente più eh, sotto traccia, più dietro le quinte, perché chiaramente quando e l'Assessore Lemmetti chiaramente lo sa bene, quando riporti la regolarità contabile eh, in un ente magari il cittadino lì per lì eh, non se ne accorge. Ma è i cittadini devono sapere che in Campidoglio prima i bilanci di previsione venivano approvati nel corso degli anni e quindi non erano dei bilanci di previsione, ricordo nel 2013 il bilancio di previsione fu approvato a dicembre, nel 2014 fu approvato ad agosto, quindi non erano bilanci di previsione, in quegli anni si spendeva in dodicesimi, quindi non c'era programmazione, non c'era pianificazione, non c'era certezza per gli uffici e per i dipartimenti e per i municipi per poter investire tutto questo con noi è è cambiato chiaramente ripeto, è un po' come levare la ruggine, chiaramente è un lavoro che all'inizio non dà risultati, ma sono sicurissimo ne sono più che convinto perché sto seguendo tantissime opere e tantissimi interventi in prima persona che da qui a breve partiranno molti cantieri e i cittadini potranno anche toccare con mano quello che è stato il nostro lavoro in questi giorni proprio è partito il cantiere per la corsia ciclabile lungo via tuscolana, un progetto anche questo atteso dai cittadini da tanto tempo pensiamo alla ciclabile nomentana pensiamo alle tante corsie preferenziali che andremo a realizzare già nel corso di quest'anno e che andremo a proteggere e a mettere in sicurezza, quindi dicevo Presidente appunto un cambio, un cambio sicuramente epocale, un cambio di rotta netto e deciso che porterà tanti benefici a questa città, quindi ecco non posso che consegnare il voto favorevole sono favorevole del gruppo che rappresento a questo uh, documento e sono convinto che ancora bene faremo nei prossimi mesi. Grazie.